salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video e se vi dicessi che ho nella manica 5000 giochi arcade ci credereste? chi ci ha creduto ha indovinato sì perché io qua nella manica ragazzi ho 5000 giochi arcade e adesso ve li faccio vedere ecco qua 5.000 giochi arcade Sì, perché con questa piccola console ultra compatta dell'Ambernic l'RG280V eh, vi catapultate ragazzi in un mondo arcade veramente incredibile eh, ultra portatile questa console come vedete perché è piccolissima eh, ma contiene veramente un mondo perché un mondo? perché partiamo ragazzi addirittura dagli anni 80 fino ad oggi quindi parliamo di 40 anni di giochi arcade veramente di tutti i tipi per tutti i gusti e qua c'è tanto divertimento garantito questa piccola console dell'Ambernic marchio molto rinomato per quanto riguarda gli emulatori arcade perché comunque è un marchio col giusto rapporto qualità prezzo perché comunque fa parte dei prodotti low cost ma che ci dà comunque una qualità davvero buona per i prezzi che le andiamo a pagare eh, questa piccola console io vi consiglio di acquistarla su ECCA eh, uno store online cinese nuovo, uno store eh, che ci porta tanti marchi anche conosciuti come Lenovo, Xiaomi, Oppo Veramente trovate di tutto a parte poi tantissimi gadget eh, di marche, ovviamente meno conosciuti. E eh, se usate il coupon sconto che vi lascio qua sotto in descrizione avete uno sconto su questo prodotto di 10 dollari quindi eh, lo andate a pagare poco meno di 70 euro. E ragazzi, portare a casa questa piccola console con meno di 70 euro è tanta, tanta roba. Anche perché la maggior parte delle persone che mi seguono eh, hanno più o meno la mia età, o poco meno della mia, o poco più della mia, e quindi tutti sono stati. Amanti di questo mondo di questo periodo di videogame, eh, questa piccola console monta un sistema operativo Open Dingus, eh, quindi un sistema operativo che è usato in tantissime console per emulatori arcade. Ha un processore dual core da 1 gigahertz, 512 mega di RAM di DR2, ha un display da 2,8 pollici LCD IPS. Che ragazzi, secondo me. Per il prezzo che l'ho a pagare, ha una risoluzione più che buona e devo dire che è molto piacevole da utilizzare. Poi abbiamo una batteria che dura circa 4 ore per uso continuo, quindi tantissime ore di gioco, e poi abbiamo una slot micro SD che riesce a gestire memorie fino a 266 GB. Quindi avete capito che a livello hardware non è niente di stratosferico ma che fa girare benissimo gli emulatori che sono installati quando vi arriva a casa eh, la confezione ragazzi è questa è davvero semplice e compatta all'interno trovate la piccola console poi trovate un cavetto per la ricarica della console perché la ricarica avviene tramite un cavetto USB USB Type-C quindi lo potete collegare al PC, all'alimentatore del vostro smartphone qualsiasi alimentatore con presa USB andate a ricaricare eh, la vostra piccola console è un piccolo manuale di istruzioni in cinese ed inglese eh, che ha dalla sua di essere scritto con caratteri davvero microscopici è piccolissimo praticamente è illeggibile per quanto è scritto in piccolo e questa forse è la parte più importante del prodotto ma adesso andrò a spiegarvi meglio il perché è così importante quindi vado a mettere via la confezione che non serve più e andiamo a vedere lei la piccola Ambernic rg 280 b Allora la console eh, per essere prodotto low cost è fatta davvero bene sia a livello di tasti che di materiali cioè veramente è una qualità solida come tutti i prodotti Ambernic. Eh, allora sul lato destro abbiamo il tasto d'accensione che tenendolo premuto per qualche secondo accende la console, un tasto di reset, poi dall'altro fianco della console abbiamo il tasto per alzare ed abbassare il volume due slot per micro sd e tra poco vi spiegherò il perché due slot per micro sd poi qua sopra abbiamo tasto r1 tasto r2 tasto l1 tasto l2 qua abbiamo la presa type c per la ricarica e una presa jack per attaccare le cuffie poi sopra abbiamo i classici quattro tasti b a y x poi due piccoli tasti select e start e la classica croce per giocare l'unica cosa che manca è un piccolo joystick analogico che però purtroppo viste le dimensioni era impossibile e ragazzi il prodotto è tanta tanta roba adesso andiamo ad accendere la console quindi teniamo premuto per qualche secondo il tasto laterale e lei subito si va ad accendere. Vedete, powered by Open Dingus eh, che è il sistema operativo utilizzato in questa console. Allora, vedete che eh, il sistema Open Dingus è un sistema operativo completo quindi abbiamo eh, tutte le impostazioni come un sistema operativo che siamo abituati a utilizzare normalmente. Quindi, un'interfaccia molto completa dove abbiamo tante opzioni. Ma quella che ci interessa a noi è sicuramente la parte qua in alto, emulator. Andiamo a cliccare il tasto R1 in alto, ed ecco qua che sono apparsi gli emulatori. Quindi, ci muoviamo. Con la croce e vedete che qua abbiamo un mondo di emulatori. E quando dico un mondo di emulatori, ragazzi, parlo di emulatori che ci portano i giochi mame. Quindi, tutti quei giochi che eravamo abituati a giocare nelle sale giochi, eh, i classiconi che tutti conosciamo, eh, da Pac-Man venendo in avanti. C'è cioè veramente un mondo super completo per poi arrivare fino ai Siga Mega Drive, per arrivare poi ai vari game Boy. Game Boy Advance, Game Boy Color. Tutti questi Game Boy ci sono qua come emulatori. Fino ad arrivare addirittura alla playstation 1 sì perché qua abbiamo anche un emulatore per playstation 1 e ragazzi i giochi che troviamo qua dentro sono tantissimi eh, ed è questo quello che vi volevo dire all'inizio perché ci sono due slot micro sd in questa posizione perché in questa micro sd che la trovate già inserita nella console trovate il sistema operativo quindi la console funziona tramite questa micro sd e tutti i suoi file necessari per farla funzionare mentre il secondo slot micro sd sarà vuoto perché questa piccola micro sd sarà in quella piccola custodietta che vi ho fatto vedere prima perché come sapete le ROMs di gioco eh, in teoria non sarebbero libere sono protette da copyright per utilizzarle eh, dovreste avere la copia originale del gioco quindi se avete la copia originale del gioco potete avere la ROMS se, altrimenti eh, non potete averla perché comunque eh, è protetta da copyright però come sapete ormai questo mondo è diventato un mondo abbastanza birichino da questo punto di vista quindi questi cinesi cosa fanno? vi danno la micro sd a parte dentro quella scatoletta dove trovate 5000 roms di gioco e eh, in più potete andare ad aggiungerne eh, voi se ne volete aggiungere delle altre ci sono poi varie guide eh, su youtube che vi permettono di aggiungere altri giochi ma già qua secondo me con 5000 giochi eh, non so se riuscite a vederli tutti poi eh, sia chiara una cosa con gli emulatori con le varie roms cioè non sempre tutto funziona perfettamente ci sono determinati emulatori che funzionano meglio con determinati giochi altri che magari hanno dei bug cioè, o addirittura certe non partono cioè non è un mondo perfetto però è un mondo che ragazzi è fantastico comunque perché è tanta tanta roba dal punto di vista del divertimento per chi come me e come tanti di voi che so che sono stati amanti di questo mondo perché comunque avete più o meno la mia età poi anche i giovani ragazzi ormai eh, sono diventati amanti di questi giochi archivi che sono ritornati alla ribalta in maniera incredibile un po' come stanno facendo i vinili nei dischi e adesso volevo farvi una piccola scarellata di alcuni dei giochi che possiamo trovare all'interno di questa console, dentro a FBA RG350 troviamo un mondo incredibile di giochi, pazzesco perché c'è davvero un mondo, adesso ne sto facendo scorrere velocemente ma per farvi capire quanta roba c'è, cioè guardate questo qua di combattimento che fantastico, o oh, tanti tanti altri possiamo arrivare addirittura a questo che secondo me è uno dei sicuramente dei giochi che ha fatto la storia nel mondo arcade qua ero molto molto giovane io adesso ve lo faccio vedere subito che è questo quindi inseriamo i nostri 200 lire e andiamo a cliccare start ed ecco qua che parte il gioco spero che, di riuscire a trasmettervi la qualità video perché comunque secondo me è tanta roba la qualità video di questo display rapportata ovviamente al prezzo e poi ecco qua lui il personaggio più smutandato della storia ed eccolo qua smutandatissimo e sono già anche mortissimo per poi magari passare anche ad un gioco Nintendo all'interno di un eh, Game Boy Game Boy Advance quindi questi giochi Pokémon per poi passare anche agli emulatori Sega Mega Drive dove troviamo il l'amatissimo Sonic eh, per poi arrivare ad altre console come addirittura PlayStation 1 dove abbiamo addirittura ragazzi questi giochi che hanno fatto la storia i vari picchiaduro che erano disponibili sulle console Sony quindi veramente un mondo Cazzesco. Adesso vi faccio una piccola carrellata di tutti quei giochi che possiamo trovare all'interno di questa eh, piccolissima console perché sono davvero tanti, vi farò solo l'esempio di alcuni che sono quei giochi che secondo me hanno fatto la storia, poi ce ne sono tanti altri che hanno fatto anche loro la storia ma non posso farvi vedere tutti e poi ci sono giochi che tipo io magari anche non ho mai visto, che magari anche voi non avete mai visto perché come vi ho detto qua parliamo di 5.000 giochi. Quindi ragazzi spero di avervi eh, fatto capire cosa c'è all'interno di questi piccolissima console eh, un mondo eh, un mondo di quelli veramente fantastici un mondo retro gaming incredibile che a questo prezzo e a questa portabilità è davvero pazzesco in un palmo di mano abbiamo 5.000 giochi in più ampliabili quindi una cosa fuori di testa eh, mi raccomando come vi ho detto inizio video se usate il mio coupon qua sotto risparmiate 10 dollari sull'acquisto e questa console vi costa davvero pochissimo meno di 70 euro ed è divertimento ed è anche un regalo pazzesco da fare quindi ragazzi se questo è un mio video in cui vi ho portato eh, questa recensione di questa piccola console dell'ambernic l'RG 280 v vi è piaciuto vi è stato utile mi raccomando, lasciatemi un grosso pollice su. Seguitemi su Instagram, dove porto tante novità, tante prime, voli in FPV, stampe 3D, spoiler di oggetti che arrivano qua sul canale. cioè